Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ciambellone alla nutella e mascarpone, il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli Ingredienti sono zucchero, tuorli, albumi, mascarpone, farina 00, fegola di patate, lievito per dolci, olio di semi, vanillina, scorza di arancia, nutella e il nostro staccante vertiglie. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo facendo preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica avremo bisogno per fare effettuare la ricetta della farfalla e di uno stampo per ciampellone del diametro di 24 26 cm che andremo ad ungere con il nostro staccante per teglie. Iniziamo montando gli albumi ricordo che per montare bene gli albumi il boccale deve essere pulito e asciutto non ci devono essere tracce di rosso d'uovo all'interno degli albumi. Andiamo a posizionare la falfalla. Versiamo gli albumi che devono essere preferibilmente a temperatura ambiente. E li facciamo montare per 4 minuti. a velocità 3.5 Gli albumi sono perfettamente montati, andiamoli a mettere da parte in una ciotola. Andiamo a rimettere il boccale che abbiamo lavato e asciugato, abbiamo tolto momentaneamente la farfalla, questi sono i nostri albumi. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero. La scorza dell'arancia. E facciamo polverizzare il tutto per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Rimettiamo la farfalla schiacciamo bene, aggiungiamo i tuorli, chiudiamo con il coperchio e facciamo montare per 5 minuti a velocità 4. i tuorli sono ben montati adesso chiudiamo con il coperchio senza il misurino prendiamo il mascarpone impostiamo 3 minuti a velocità 4 e man mano andiamo ad aggiungere a cucchiaiate il mascarpone, facendolo incorporare poco per volta. Chiudiamo col misurino. Adesso andiamo a togliere la farfalla, riposizioniamo il boccale, il composto risulterà abbastanza liquido. Aggiungiamo la farina, la fecola di patate, lievito per dolci l'olio di semi e la vanillina facciamo amalgamare per due minuti a velocità 4 il nostro composto è pronto andiamolo a trasferire in una ciotola capiente Adesso aggiungiamo gli albumi e li incorporeremo all'impasto, al composto scusate, mescolando dal basso verso l'alto in maniera delicata. Una volta incorporati gli albumi trasferiamo tre quarti dell'impasto nel nostro stampo. Adesso prendiamo la nutella e versiamola nella parte centrale del composto. Completiamo versando il resto del composto. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi statico per 35 minuti circa. Il ciambellone è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di uscirlo dallo stampo. Ciambellone, mascarpone e nutella. Grazie e alla prossima ricetta.